Scorpione. Il 2019 sarà per voi un anno molto importante. Avrete davanti a voi un anno di cambiamenti, in particolare per i nati nel corso della prima decade. Il 2019 vi permetterà di scoprire il sottile piacere di lasciare la presa rispetto al vostro bisogno di sicurezza. Vivrete inoltre eventi che vi porteranno a comprendere quanto le vostre parole impattino gli altri e ad acquisire di conseguenza una maggiore diplomazia. Nettuno, in posizione favorevole nella casa della passione, vi farà sperimentare momenti di dolcezza e profonda empatia, senza far scattare dentro di voi il click della gelosia. Una bella novità. Sarà anche un anno proficuo, potrete avere buone idee in campo finanziario, ma fate attenzione a non eccedere in generosità, soprattutto per accontentare la persona amata, e questo in particolar modo da giugno a settembre, fase durante la quale potreste ritrovarvi a far passi più lunghi della gamba. Nel corso dell'anno è probabile che intraprendiate un viaggio importante che potrà manifestarsi anche come un profondo percorso interiore e che rappresenterà il cosiddetto viaggio della vita. Apritevi senza timore a questa nuova opportunità. La sfida dell'anno è di trovare un senso di stabilità anche nelle esperienze di cambiamento, esattamente come fa una canna di bambù che nonostante venga cullata dal vento, oscilla senza spezzarsi. Il 2019 aprirà per voi un gennaio all'insegna della passione, con un marte in ottava casa che vi farà sentire vivi e venere nella seconda che vi darà una certa sicurezza in campo affettivo. Attenzione intorno al 21 per i nati del, nei primi giorni del segno. Febbraio vi darà delle opportunità in campo comunicativo e vi obbligherà ad aprirvi e condividere pensieri e sentimenti con le persone care. Marzo si presenterà portando con sé un cambiamento molto importante. Dal 6 del mese, Urano inizierà la sua avventura nel segno del toro, spingendovi verso una nuova dimensione riguardo i rapporti. Sarete in grado di comprendere chi merita la vostra fiducia e riuscirete a tagliare i rami secchi dove necessario. Questo cambiamento sarà sentito in particolar modo dai nati nella prima decade. Aprile sarà un mese favorevole per mettere ordine in campo economico, per esempio eliminando situazioni e spese non più consone ai vostri progetti di vita. Affettività e passionalità saranno sostenuti soprattutto nella prima parte del mese. Maggio. Le esperienze vi porteranno a comprendere quanto il vostro cambiamento si rifletta sugli altri e come le altre persone inizieranno quindi di conseguenza a vedervi in modo differente. La prima parte del mese è sempre vibrante di passione. Nella seconda, Marte, a sostegno della nona, vi darà un guizzo ulteriore di energia che vi renderà mobili e inclini ad intraprendere nuove stimolanti imprese. Giugno sarà sempre all'insegna del coinvolgimento e del trasporto emotivo, mentre Mercurio e Marte nel hanno campo vi potranno sostenere in viaggi o studi. Luglio sarete mobili e pieni di interessi e potrete sentire una nuova grinta da investire in campo professionale. Agosto sarà un buon momento per comprendere con chiarezza ciò che non va in ambito professionale, resettare le aspettative e aprirvi a obiettivi più in linea con il vostro attuale stato di coscienza settembre vi porterà nuove conoscenze e queste nuove esperienze vi faranno probabilmente comprendere che è giunto il momento di chiudere con le persone con cui non avete più molto da spartire. Nella seconda parte del mese inizierete a sentire il desiderio di chiudervi un po' in voi stessi e riflettere sulle esperienze dei mesi scorsi. ottobre sarà un mese di fascino e conquiste, ma sentirete il bisogno di vivere queste esperienze in segretezza o comunque con molta discrezione. Novembre riattiverà le vostre energie, ma attenzione soprattutto agli ultimi giorni del mese, in particolare per i nati nella prima decade. L'opposizione con Urano potrà portare a un momento di tensione o di nervosismo. A dicembre potrete dover fare dei piccoli spostamenti o anche piacevoli gite. Sotto il profilo comunicativo riuscirete a trovare un modo nuovo e più efficace di porvi sia con i vostri cari che con le persone in generale. Giove inizierà il suo nuovo viaggio in Capricorno, sostenendovi con un sestile dal terzo campo. Sarete quindi ispirati riguardo nuovi progetti o nuovi scritti e vi sarà data la possibilità di scoprire modi particolarmente raffinati e complessi per interagire con il resto del mondo.